Eccomi, ciao a tutti! Per chi non mi conosce, sono Alex, volevo anch'io mandarvi il mio abbraccio Mariano, condividere con voi questo, questo momento in questo maggio splendido, bello tosto, ma splendido anche grazie alla luce di Maria, al suo sorriso, alla sua presenza. È ancora più bello e speciale grazie appunto a questa iniziativa di Abbracci Mariani che si completa col mese di maggio eh, portata avanti da tutti i nostri assistenti che si completa ma che non finisce perché va avanti dentro questo abbraccio che appunto adesso ci tiene stretti stretti sempre dentro l'abbraccio di Maria che ci tiene dove è sempre cielo Volevo ringraziare in particolare Don Alfonso e Lucia che appunto hanno messo in moto questa iniziativa grazie a una canzone Canto per Maria che appunto avevo scritto e che avevo condiviso anche con gli amici del MAC è mandata proprio per il mese di maggio e sono contento che anch'io diciamo come col mio piccolo, con la mia piccola parte da musicista ho potuto contribuire con, con questa canzone che è una preghiera, un ringraziamento, una preghiera rock, un ringraziamento a Maria che poi è nata proprio come un abbraccio e, e, ed è stato proprio bello che proprio questo abbraccio sia arrivato e, e che poi sia appunto partito grazie a questa iniziativa appunto di abbracci mariani con gli amici del MAC in questo mese di maggio ancora, ancora più speciale, eh, vissuto insieme così. Un mese bello tosto ma reso bello e, e che ci ha dato veramente eh, tutta la forza che, che ci serviva per poter andare avanti bene e, e adesso appunto continuare insieme dentro questo abbraccio. Un abbraccio che ci tiene connessi in 5G con il cielo, volevo condividere con voi queste 5G che sono appunto gentilezza, generosità, grinta, gratitudine e gioia. Le 5G, appunto la nostra connessione celeste, grazie appunto all'abbraccio di Maria che ci tiene appunto connessi dentro al cielo qua giù. Quindi auguro a tutti di poter vivere eh, tanti momenti di cielo insieme, spero che appunto si possa fare ancora altre cose belle insieme, ne faremo sicuramente. E allora anche io mi unisco, unisco il mio piccolo abbraccio al, al vostro e ripartiamo a Tutta Rock insieme in questo 29, tra l'altro i 29 sono numeri speciali per me grazie appunto anche a, a Chiara Luce che appunto mi, mi ha sempre accompagnato dentro le mie eh, follie Chiara Luce Badano è una beata qui di Ligure di, di Sassel e era proprio il 29 maggio in cui cinque anni fa io mi consacravo al cuore immacolato di Maria. Quindi oggi per me è un giorno ancora più speciale e quindi mi fa ancora più piacere e lo rende ancora più speciale condividerlo insieme a voi. Quindi da qui ripartiremo insieme, vi ho detto hashtag da qui ripartiremo insieme, è ancora più rock partire dentro l'abbraccio di Maria. Quindi un gioco che si completa con maggio ma che ci tiene dove è sempre cielo grazie a lei. Grazie a tutti, un saluto e a presto con altre belle cose insieme. Ciao ciao, grazie.